Buongiorno ragazzi siamo in questa nuova avventura in Outlast 2 Proviamo sto giochetto va. Ecco che inizia Siamo in un corridoio con un crocifisso Già sta cosa raga è brutta cioè. Andiamo avanti Oh no fermi Qui iniziamo male proprio, porca puttana, vai avanti, vai, vai, vai, vai, vai, guardiamo dentro, ma, che qualcosa, che cazzo, Jessica, ammolta, sei brutto, porca, via, via, via, andiamo avanti, comunque, mette proprio tensione, eh, questo rocifisso in mezzo a niente, guarda che cazzo, siamo in una scuola, ecco, che cazzo è questo, via, via, raga, via, via, fermi. Che cazzo è? Speriamo, speriamo non si giresti sto figlio di troia. Ecco, è sparito, raga, è sparito nel buio Ma poi, ma che cazzo, ma non corre oh! Guardiamo dietro. Niente, vabbè, va. Corri, salta! Sci scivola, fa qualcosa, porca troia, dai! Che, che siamo nella merda qua cioè. Cioè raga che fa? Entriamo nel buio Entriamo Va bene dai Entriamo Ecco eh, Vai vai Lo sapevo Eccoci Eccola E che sai che cazzo è? No, raga